Il primo a dirlo, Ultra Torak, spacca! Cuore del Regno! Thorak ti saluta! Thorak, abbiamo bisogno di spaccarla! Thorak, spacca il cuore! A quanto pare... Sì! Addio cuore! Yeah! Toro furioso! Ok, secondo il bracciale, se proseguiamo sempre su questo sentiero, arriveremo all'ultimo sigillo occupato. della rotta. Faremo ancora prima se vengo anch'io. Andiamo, Trek. Seguimi. Reef! L'attacco di Gred farà cedere la miniera. No, non credo proprio. Sembra molto resistente. Se cadrà anche solo un'altra roccia, l'intero tunnel ci crollerà addosso. Fai attenzione tu, nessuno su Gorm è più prudente di me. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Bene, resta pure qui a giocare con le rocce. Io vado a cercare il sigillo. Guarda!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 Visto? Non ci siamo mossi Abbiamo resistito Vittoria! Lo spero Allora, diamoci una mossa uh -huh! Uh -huh! Sembra proprio che questa sia la tua missione, Trek hm? Ma non c'è niente qui Benvenuto, guardiano. Se sei qui, significa che hai attivato tutti i sigilli della roccia. In questa sfida finale, il Gormita che sceglierai si scontrerà con un potente avversario. Beh, che tipo di avversario? Per dimostrare di essere all'altezza di comandare un Mecha Gormita, devi prima sconfiggerlo.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 Non lo so, vediamo. Ehi, hey, ma che cosa stai facendo? Dico a tutti che siamo qui. I rocciosi sanno comunicare fischiando. È davvero perfetto per mandare messaggi nel deserto. Ah, forte! <susurra> Anche Aaron è qui. Shhh, ascolta. È Siran. Che cosa ha detto? Ha detto uscite immediatamente dalla rocca. Chissà come mai. Eh? Ecco la tua risposta! Fuori, fuori, fuori! Ah, ah. Ragazzi, sono qui! Ehi, hey, Ziran, che succede? La Rocca Macigno ha perso potere. Non è più un posto sicuro. Ma perché? Che sta succedendo? Ma? Questa è opera dei Darkham. Poidus sta usando il cristallo mecha per rubare l'energia degli elementi del regno e indebolire la rocca. Dobbiamo immediatamente disattivare il cristallo. Chi è il tuo grosso amico lucente? Siran, ti presento Motak. È uno dei leggendari guerrieri mecha. Lui ci aiuterà a sconfiggere il cristallo. E come dice lui, è meglio farlo immediatamente. Guardiani, andiamo! Vengo anch'io! È il mio regno Vi aiuterò a difenderlo Siran, sì, non ti rendi conto di quanto il cristallo possa essere pericoloso Già, e grande è un po' fuori di testa oltretutto Ragazzi, quel cristallo proviene dall'interno del cuore del regno Non ricordate la storia? I saggi ce l'hanno raccontata Un minuscolo sassolino Può causare una grossa frana Mi ricordo bene, ma... Magari sono io quel sassolino Senti, è fantastico Ma questa è una missione per i guardiani di Gorm La custode della torre degli elementi e il leggendario guerriero Mecha della roccia. E dobbiamo agire al più presto! Mm. Trek, non lo senti anche tu? Sono io il sassolino! I sigilli mi hanno insegnato a seguire l'istinto, ma non riuscirò a convincere gli altri, perciò... Resta al sicuro, ma tieniti pronta, d'accordo? Certamente! Trek, muoviti! <ride> Il cristallo mega è corrotto dall'oscurità. Per lui siamo dei nemici. Procediamo con cautela. Sì, lo sappiamo. Gormiani, oh. al riparo! Oh. Oh. Oh. Oh. Schiva la roccia! Adoro questo gioco! Sequenza di disattivazione del cristallo iniziata! Wow, è davvero forte! È un vero campione di Schiva la roccia! Lo ridurrà... Lo scudo di Aoki non resisterà per molto! Dobbiamo sconfiggere i soldati di roccia o sarà la fine! Andiamo, Trek! Ricorda ciò che hai imparato! Fidati del tuo istinto Un minuscolo sassolino Ci sono! Dobbiamo riuscire a far cadere quelle rocce sopra ai soldati E come? Siamo in trappola Lasciate ai rocciosi le faccende rocciose Ma cosa fai, Trek? Basta fischiare, concentrati ah! ah! È la fine, siamo spacciati! Oh, oh. Ah. Siran! Evviva! Rocciosi pronti al salvataggio! Sapevo di essere il sassolino! Ecco che arriva la grassa frana! Che cos'è? Credo che farà male! Ah! Uh -huh! Brava, Siran! Ah. Ora sono pronto! ultra concentrazione, Ora sentirai la vera forza della roccia! Tu non puoi battermi! Dov'è il cristallo Mega? Il momento della disattivazione è giunto! No, Motak! Va tutto bene, giovane guardiano.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 matey